Grazie, vi ringrazio per l'invito, eh, perché diciamo eh, quando ho sentito parlare di innovazione, scienza legata ovviamente alla salute, in un primissimo momento ovviamente mi sono stupita poi di trovare al tavolo un'azienda che eh, chiaramente produce, o almeno ha prodotto fino ad oggi, tutt'altro che salute. Poi visitando anche lo stabilimento della, della Philip Morris, vi ringrazio per, per la visita che mi avete fatto, eh, sono rimasta eh, positivamente stupita dal fatto che appunto, consci del proprio passato, si cerca di proseguire in futuro per quantomeno appunto ridurre... Il danno. Il Movimento 5 Stelle, sia a livello regionale, eh, sia io che i miei, i miei colleghi eh, consiglieri regionali in Emilia-Romagna, ma anche nelle altre regioni, hanno sempre improntato la propria attività sull'incentivo alla prevenzione, ovviamente alle politiche che possono portare eh, una migliore sanità, ma in primis una migliore salute del cittadino. Tant'è che. Eh, sia in Lazio che in Campania sono stati anche approvati dei progetti di legge presentati dal Movimento 5 Stelle che, eh, che comunque eh, hanno delle iniziative che riguardano la lotta al tabagismo. In uno dei due si parla anche per la prima volta di eh, riduzione del danno, cosa molto importante. Non mi sto a ripetere sulla, perché lo hanno già fatto in maniera... Ovviamente eccellente chi lo ha già fatto, chi mi ha preceduto, però il concetto di riduzione del danno ad oggi è importante. Noi in Emilia-Romagna l'abbiamo eh, proposto in tempi non sospetti già un paio d'anni fa, riguardo tutt'altro argomento, cioè quello eh, del consumo e abuso di, eh, di droghe e di alcol collegate anche all'industria del divertimento. Io vengo da Rimini, quindi insomma. Ne so, ne so qualcosa, e sempre il concetto di riduzione del danno è a maggior ragione importante per quanto riguarda la lotta al tabagismo. Lo Stato e le istituzioni come possono intervenire? Con l'informazione, con l'assistenza al cittadino, ma anche con le vie fiscali. Nel contratto di governo è presente questa correzione, ad oggi io sinceramente, francamente non ho eh, dati certi per poter dare informazioni numeriche su quanto come eh, verrà ridotto, eliminata o modificata la tassazione, certo eh, può essere un incentivo perché eh, naturalmente se la tassazione, se la leva fiscale viene usata per indurre il cittadino verso i prodotti innovativi sicuramente questo può aiutare anche alla riduzione del danno. Bene, volevo chiedere... Eh, sia un parere individuale, tra l'altro nei colloqui che abbiamo avuto, anche in preparazione di questo convegno, insomma, abbiamo ragionato a lungo su tematiche, su come anche eh, possiamo vivere personalmente determinate situazioni, eh, sia quindi una valutazione personale sia una valutazione da membro rilevante comunque consigliere regionale su quali azioni eh, un'istituzione come la Regione e la Commissione. Eh, che dovreste eh, essere sempre il, il preside o il vicepresidente può intraprendere per aumentare il livello di informazione che già i nostri interlocutori ci hanno in larga parte tratteggiato? Sì, io. Mh... Confesso che mi ritrovo molto nelle parole dette dalla, dalla professoressa per quanto riguarda gli ambiti eh, di applicazione dell'informazione, dell è ovvio che un'istituzione come quella regionale che comunque ha eh, ampio margine di eh, manovra per quanto riguarda gli aspetti eh, della gestione del servizio sanitario e quindi anche dell'informazione al cittadino deve cercare di potenziare il più possibile quelli che sono gli strumenti a propria eh, disposizione. Aggiungo oltre agli operatori sanitari ad esempio gli stessi medici di base, le farmacie dove il cittadino comunque eh, entrando e anche solamente magari vedendo un cartellone informativo magari può rivolgersi al medico, al farmacista di fiducia e chiedere maggiori informazioni che riguardo sia lo smettere di fumare o passaggio dalla sigaretta canonica a questi nuovi dispositivi. Naturalmente la funzione poi di un'istituzione pubblica è anche quella di tenere monitorata l'innovazione, l'innovazione è sempre vista in maniera positiva, naturalmente il dovere di un'istituzione pubblica che è in primis quello di tutelare la salute dei cittadini il più possibile, in un mondo perfetto nessuno dovrebbe fumare ma non viviamo in un mondo perfetto, l'essere umano non è perfetto e quindi bisogna appunto inserirsi in questa ottica anche, anche di riduzione eh, del danno. Eh, chiaramente l'istituzione pubblica deve tenere monitorata quella che è l'innovazione, le ricerche sull'innovazione e ovviamente i risultati che questa innovazione può portare in termini imprevisti in salute e aspetto eh, rilevante comunque per il territorio anche in termini di economia economia che deve essere valutata da parte dell'istituzione pubblica a saldo non è facile però naturalmente a fronte di un introito fiscale o di un'economia prodotta sul territorio poi naturalmente questa economia e questo introito va anche decurtato di quelli che possono essere i costi sociali eh, relativi al danno che questa economia può portare.